Buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial vi mostrò come realizzare questo caldissimo e morbidissimo eh, scaldacollo che si può indossare anche a copri spalle e dopo vi farò vedere come io l'ho chiamato crazy love perché per poterlo realizzare ho utilizzato il filato Nodra Mister mystery crazy love che mi era avanzato dal progettino del cappottino che ho pubblicato la settimana scorsa il crazy love vi ricordo che ogni gomitro è da 150 grammi misura 450 metri ed è fatto dal 35 lana mirina eh, 35 per cento 30 per poliammide. E il colore che ho usato io è quello 06 quindi lo stesso che ho usato per il cappottino. Mentre per avere l'effetto pelliccia sopra e sotto, ho utilizzato sempre un filato della Mistrico Filati. Ma il cincillà, che vi ricordo, che è 100% fibra Ogni gomitolo da 100 grammi misura 65 metri. Ho lavorato con un centro il numero 10 e ho utilizzato il colore grigio perché si abbinava benissimo a quello del um, crazy, al colore blu del Cresi per quanto riguarda questi due filati, naturalmente in descrizione vi lascio il link uh, della, uh, della sito web Concentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori E potete sbizzarrirvi utilizzando i colori disponibili eh, del Crazy Love appinandoli a quelli del mio Cincilla però, io, come vi ho detto, in realtà ho utilizzato comunque il filato che mi è avanzato. All'inizio volevo fare solo un coprispalle, ma siccome non lo volevo, eh, scusate, uno scaldacollo, ma siccome non lo avevo troppo alto, ho deciso di farlo più largo, tipo così come a collana. E poi mi sono detta: ma perché no, ho aggiunto new là e l'ho trasformato anche in un coprispalle. Basta andare giù in questa maniera, e vedete, si ha un bellissimo coprispalle questo se volete rendere tipo anche una stola. questo serve se volete rendere l'abito che indossate o la maglia che indossate un po più chic quindi per le occasioni un po più importanti mentre se lo utilizzate soltanto sopra una classica magliettina o una magliettina che è già di per sé molto elegante potete tornare a indossarlo come un semplice coprico, scaldacollo la misura vi dico già che di misura, misura di larghezza mi misura circa a 106 cm se ricordo bene ma avrete visto già la, la foto iniziale quindi avete già le misure e mi è venuto alto circa 28 centimetri per poterlo realizzare io sono partita prima a creare la parte eh, con il crazy love utilizzando lo stesso punto del cappottino quindi sono due giri che vanno sempre ripetuti mentre poi per la parte in alto quindi quella della eh, new cincilla ho realizzato soltanto dei giri di maglie basse eh, sia sopra che sotto per poter appunto creare questo bellissimo effetto pellicciato quando si va a indossarlo come un coprispalle, mentre quando lo indossate, come in questo momento lo sto indossando io come uno scaldacollo, vi rimane un effetto pelliccia sul collo che veramente vi dà quel calore e quella morbidezza eh, non indifferente nel pieno inverno. Detto ciò spero che anche questa piccola creazione ma un po' particolare vi piaccia e che desideriate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e se avete acquistato il filato presso un Centando con i filati il sito potete taggarci anche su instagram su un con i filati o sulla pagina facebook merceria coletti allora come vi avevo detto mi era avanzato un bel po del gomitolo del crazy love eh, che ho utilizzato per poter realizzare il cappottino crazy love quindi ho deciso di farci uno scaldacollo da abbinarci con lo stesso punto quindi il crazy love, il colore è sempre blu, però questa volta cambia l'uncinetto e lavorerò in tondo. Ho montato 96 catenelle, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8. Quindi mi raccomando, se voi volete fare lo scaldacollo o un po' più largo o un po' più stretto, potete andare ad aumentare di 8 o diminuire di 9 catenelle, a seconda di quanto lo volete largo. Per me i 96 catenelle vanno più che bene perché non lo voglio troppo largo, ma voglio invece che sia bello alto. Quindi a questo punto eh, possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta catenella successiva terza maglia alta catenella successiva quarta maglia alta catenella successiva quinta maglia alta catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, vado nella terza e inizio a fare il mio, nocci mio punto nocciolina, quindi prendo il filo ed esco, di nuovo prendo il filo, entro, prendo il filo ed esco, terza e ultima volta, prendo il filo, prendo il filo, dopo essere entrata nella ehm, catenella e tiro fuori, dopo aver fatto questo tre volte, prendo il filo e tiro tutto fuori una catenella per chiudere la lavorazione una catenella di separazione salto una catenella e ricomincio da capo quindi andiamo a fare 3 ma 5 maglie alte una in ogni catenella una successiva 2 successiva 3 successiva 4 successiva 5 Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella seconda e di nuovo da fare il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella, prendo il filo ed esco ed è la seconda volta che lo faccio. Terza volta prendo il filo, entro nella catenella, prendo il filo ed esco, prendo il filo, esco da tutte le catenelle che ho, tutte le catenelle che ho sull'uncinetto. Faccio una catenella per chiudere il lavoro e una catenella di separazione. E ricomincio da capo, quindi saltando una maglia, una catenella, entro nella seconda e di nuovo ad fare i miei cinque maglie alte. Quindi una, due, scusate, due, tre, quattro e cinque. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella seconda e di nuovo da fare il mio punto nocciola prendendo il filo per tre volte: una e rientro, due e rientro, tre. La chiudo, tutti prendo il filo, ed esco da tutti i punti sull'uncinetto, catenella per chiudere il lavoro, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Andiamo a fare questo per tutto il nostro primo giro sto terminando il primo giro ho fatto il punto nocciolina e la catenella per chiudere la catenella di separazione entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi 2 3 4 5 Prendo il filo, vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare il mio punto nocciola, quindi entro dentro, prendo il filo desco, prendo il filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo desco, prendo il filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo desco, quindi per tre volte chiudo tutte le maglie sull'uncinetto, una maglia per chiudere il lavoro, due catenelle di separazione, una e due. Vado nell'archetto successivo e di nuovo ad fare il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo, entro, prendo il filo, desco 1, prendo il filo, entro, prendo il filo, desco 2, prendo il filo, entro, prendo il filo, desco 3. Chiudo tutte le maglie che ho sull'uncinetto, chiudo con una catenella la lavorazione e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due, tre. 4 5 prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e realizzo il mio punto nocciola. Quindi prendo il filo, tiro ed esco, prendo il filo entro, prendo il filo ed esco 2, prendo il filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, esco 3, prendo il filo ed esco su tutti i fili sull'uncinetto, catenella per chiudere il punto nocciola. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. E di nuovo vado nell'archetto di una catenella successiva. E di modo a fare il mio punto: nocciola. Prendo il filo ed esco. Di nuovo prendo il filo ed esco. 2, di nuovo prendo il filo entro, prendo il filo ed esco 3. Prendo il filo, chiudo. Catenella di separazione e di nuovo ricomincio da capo. Quindi, vedete, il punto è lo stesso del crazy love. Solo che adesso lavoriamo in tondo. E siamo. Eh, io sto facendo lo scaldacollo cercando di finire tutto il gomitolo che mi è arrivato. Eh, una volta terminato il primo giro. Si ricomincerà il secondo giro, si ricomincerà dal primo. Quindi, di nuovo, andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, catenella di separazione. E nell'archetto di 2 catenelle. Andiamo a fare il punto nocciola una catenella per chiudere la lavorazione, una catenella di separazione di no 5 maglie alte. Quindi vedete lo stesso identico procedimento che utilizzavamo per, la, eh, per il cardigan, solo che questa volta la lavorazione è in tondo, e io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Così, anche se voi, eh, tipo non avete ehm, vi, avete avanzato più filato o meno filato, sapete comunque con il mio quanto riuscite a farlo bello grande allora con il filato che mi era avanzato sono riuscita a fare sei volte il motivo quindi ho ripetuto i due giri sei volte ma siccome non mi piaceva tanto perché era ancora troppo basso per quello che avevo in mente io ho deciso di utilizzare anche il filato new cincilla della mistrico questa tonalità di grigio per fare il bordino sotto e il bordino sopra il bordino sotto già l'ho fatto e mi piace come è venuto quindi adesso vi faccio vedere come farlo se volete farlo anche voi altrimenti se voi avete fatto più stretto ed è venuto più alto va bene benissimo così, non volete fare nessun tipo di bordo, potete lasciarlo così come io invece ho appunto deciso di metterci il ehm, appunto il new cincilla eh, come bordino per fare questo effetto pelliccia utilizzerò l'uncento al numero 10 e vi faccio vedere come realizzarlo, allora entriamo dentro, io ho fatto l'ultimo giro quindi entro dentro dove ho l'archetto di due catenelle vicino così vedete meglio mi aggancio con il filo, mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Vado tra il punto nocciola e la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Vado tra le due maglie basse e realizzo una maglia bassa. Eh, scusate, tra le due maglie alte realizzo una maglia bassa e continuo così, quindi vado tra le maglie alte e realizzo una maglia bassa. Ancora, vado tra le maglie successive, maglia bassa. Vado tra le maglie successive, maglia bassa. Poi vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. Scusate, sto riticando un attimo col filo. Eccomi. Quindi entro e vado a fare una maglia bassa. Questo è perché ho saltato qui, perché altrimenti poi viene troppo largo. Per questo ho saltato tra la maglia alta e il punto nocciola. E qui decido invece di rifarlo. Quindi vado tra il punto nocciola e la maglia alta e faccio la maglia bassa e ricomincio una maglia bassa tra le maglie alte in questa maniera salto direttamente dopo dove ho la maglia l'archetto di un, di 2 catenelle faccio una maglia bassa quindi vedete la lavorazione bene bella io farò fare farò uh, giusto sfatto già io alla fine sono riuscita a fare tre giri di maglie alte mi raccomando quando andate a fare il giro superiore è eh, Toccate sempre, vedete che sentite tra le maglie basse un foro, Quindi anche se noi non l'abbiamo fatto, quindi entrate dentro a questi forellini per fare le maglie basse. Vi conviene toccare, vedete se toccate li trovate, e mettete l'uncinetto e andate a fare la maglia bassa. Basta toccare e vedete li trovate. Quindi anche se non riuscite a vedere non è un problema, toccate, uscite il dito e sapete che dovete andare a, fare, a mettere qua dentro il vostro uncinetto. Io ripeto, qui ho fatto anche tre giri, penso che farò tre giri anche sopra perché tanto riuscirò a farli quindi mi finirà tutto il filato e una volta fatte questi tre giri il mio scaldacollo sarà terminato.